Ciao benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlarvi di quello che è diventata la mia alimentazione o meglio, com'è cambiato il mio approccio alla mia dieta e alla mia alimentazione. In questo viaggio sono successi alcuni episodi, alcuni eventi che mi hanno formata, che mi hanno cambiata, dai quali ho tratto molti insegnamenti e molta ispirazione. Allora, come sapete, la mia idea di alimentazione si basa su alcuni principi, tra i quali c'è principalmente il mangiare sano e naturale, mangiare equilibrato in tutti i pasti e mangiare con una coscienza o consapevolezza di ciò che sto assumendo, dei macronutrienti che sto assumendo su base giornaliera. Voi sapete che io non utilizzo alcuna app conta calorie, conta macronutrienti, no, grazie al cielo, l'ho abbandonata, però comunque mangio con una certa idea di quello che sto mangiando, di quanto ho bisogno e di quelle quantità che ho raggiunto che so che devo rispettare. Sapete che non peso niente se non la pasta, il riso e le patate sto molto attenta ad avere sempre con me una merenda e me la porto sempre dietro, me la preparo e infine sapete che mangio circa ogni 2-3 ore alcune cose sono cambiate, altre cose sono rimaste uguali ciò che è rimasto uguale è il mangiare sano ed equilibrato anzi in realtà in questa vacanza è stato proprio esasperato penso di non aver mai toccato alimenti in scatola se non forse i ceci e i fagioli e non penso di aver mai mangiato degli insaccati, quindi tutto fresco, naturale, preso al mercato del pesce, preso al banco della carne, preso al banco della frutta e della verdura. Quindi il mio stile di alimentazione, il mio genere di alimentazione, quello che mi piacerebbe seguire anche qui, solo che lì era più sostenibile, mentre qui è un pochino più difficile, soprattutto quando sono studentessa universitaria fuori sede di Piacenza con un budget. Un'altra cosa che non è cambiata è la eh, programmazione di quello che si doveva mangiare perché comunque facevamo delle spese al supermercato e erano un po' funzionali o comunque ciò che si mangiava era funzionale allo svuotamento del frigo perché non volevamo comprare in eccesso così che da lasciare lì nel frigo e insomma sprecare i nostri soldi e darli alla persona che sarebbe venuta dopo. Inoltre non è cambiato il fatto di avere una coscienza di ciò che sto mangiando, dei macronutrienti, di valutare se magari un pasto ho mangiato di più, carboidrati o proteine, un pasto meno e bilanciare durante la mia giornata. Questi sono anche i principi fondamentali su cui si basa la mia alimentazione e su cui vi ho fatto una testa grande così fino adesso. Quindi queste cose non sono cambiate. Cosa è cambiato allora? Uno, Non avevo una bilancia e non avevo tempo da dedicare a cucinare Visitavamo la città, volevamo tornare, trovare qualcosa di bene o male pronto comunque mangiare in fretta per poi riposarsi un po' e uscire quindi io e Jimmy siamo arrivati a una soluzione cioè quella di preparare delle mega ciotole di riso visto che è senza glutine e potevamo mangiarle entrambi insomma ciotola dalla quale avremo attinto per il nostro pasto quindi, attingendo una ciotola comune, io non sapevo quanto riso stessi prendendo. Uno perché era già cotto e due perché appunto non avevo una bilancia. Io non sapevo se ne stessi prendendo di più o di meno rispetto alla mia quantità. O comunque la quantità che mi sarei fatta a casa con una bilancia. Quindi, a differenza di quello che faccio solitamente a casa, mi prendevo il riso ascoltando il mio stomaco, ascoltando la mia fame. Un altro cambiamento avvenuto è stato quello di smettere di portarmi la merenda, soprattutto eh, nelle città, perché volevo che capitasse di poter mangiare qualcosa di lì, qualcosa che trovavo a giro. Volevo aspettare di avere fame per poter fermarmi e comprare qualcosa, un frutto, uno snack, qualunque cosa che trovassi lì da mangiare insomma e infatti mi sono goduta della frutta colta dall'albero a Lagos e un gelato senza glutine a Siviglia questo perché volevo capire se il mio fare merenda era perché volevo sfamarmi perché avevo fame o perché dovevo fare merenda e da lì ho incominciato a che spesso non mangiavo, non facevo merenda perché avevo fame, ma perché dovevo fare merenda, e spesso anche il fatto di portarmela dietro o di avere una merenda pronta, preparata, mi induceva a mangiarla anche se non ne sentivo bisogno, non ne avevo voglia, non ero ancora sazia, non avevo fame stiamo arrivando. Eh. E infine questo si collega alla terza cosa che è cambiata. Gli orari erano totalmente sfasati. Ci siamo trovati i giorni a mangiare alle 3, alle 4. Cioè sto persino il cambio d'ora qui non abbiamo nemmeno capito che ore fossero. E per me questo è stato qualcosa di liberatorio. E mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere molto. E ho realizzato davvero tante cose. La cosa principale che ho realizzato è che stavo mangiando troppo e non ascoltavo il mio senso della fame lasciavo che fosse il mio cervello a dirmi mangia hai fame invece che il mio stomaco questo probabilmente perché nel mio periodo di rialimentazione cioè quando ho incominciato a uscire dalla mia malattia e ho ricominciato a mangiare io mi dovevo sforzare a mangiare cioè io dovevo imporre al mio corpo e ripetermi 10.000 volte Silvia mangia, Silvia mangia, vai, vai, vai quindi io ho continuato in questi anni a comportarmi come nel mio periodo di rialimentazione cioè impormi di mangiare determinate quantità a determinati orari perché dovevo mangiare, perché non potevo non mangiare perché se no sarei rimasta indietro ma ora la situazione è diversa io sono completamente ristabilita di peso, io non ho bisogno di mangiare determinate quantità a determinate ore perché sennò ritorno indietro, perché sennò ne vada la mia vita. Cioè io nel mio periodo di alimentazione dovevo mangiare perché sennò morivo, adesso no, posso permettermi di saltare un pasto, non che io voglia, però quella paura, quella foga di dover mangiare perché sennò si torna indietro adesso non c'è più. Quindi posso anche permettermi di mangiare un pasto solo magari di pesce, una, una grigliata solo di carne per godermi la carne, senza dover per forza inserire la quantità di, o la porzione di carboidrati perché sennò perdi tot grammi, perdi tot centinaia. Cioè, no! Penso che questo mio relax o comunque... Capire che forse stavo esagerando nel mangiare tanto viene dal fatto che mi sento appagata. Mi sento appagata da quello che mangio e prima io mangiavo determinati orari, 5 volte al giorno, variavo dal dolce al salato, salato, dolce, salato, insomma, per assaporare cose diverse durante la giornata. Ma adesso non do più così tanta importanza al cibo e al senso di appagamento che mi dava prima, perché per me ritornare a mangiarsi è una gioia, e lo è ancora mangiare, però do molta più importanza al resto. Se sono in giro con Jimmy, se siamo a fare cose, se siamo a visitare una città, alle 5 di pomeriggio non penso to devo fare merenda non lo vedo nemmeno che sono le 5 una volta, mi ricordo, eravamo a giro per Siviglia guardo l'orologio erano le 7 e mezza guardo Jimmy e faccio, oh ma sono le 7 e mezza e il pomeriggio è volato e il pensiero di devo far merenda non c'è stato e non prendetemi nel verso sbagliato cioè non voglio dire saltate i pasti non sto dicendo questo sto dicendo che forse si raggiunge l'equilibrio non quando si mangia a determinati orari, a determinate cose, determinate quantità ma quando non si pensa a ciò che si sta mangiando e a quanto si sta mangiando ho imparato a dire basta ho imparato a dire non lo voglio più e ho imparato ad avanzare cose nel piatto non fraintendetemi sin da quando sono piccola ho sentito la frase finisci tutto quello che è nel piatto o comunque anche adesso quando mi facevo i miei piattoni, voi che sapete i miei piattoni, spesso faticavo ad arrivare alla fine e mi sforzavo, finendo il pasto magari molto piena, strapiena. Però, e qui sta il fatto, spesso mi chiedete perché non ti senti in colpa. Allora, uno perché non mi sento in colpa di mangiare, perché non valuto più me stessa attraverso il cibo, ma due anche perché sapevo che quella era la mia quantità le mie dosi, le mie porzioni e anche se aveva fatto così tanto volume io dovevo mangiare quelle quantità ma ho imparato a lasciare lì basta, sono piena lo mangerò un'altra volta non devo per forza finire quel pasto non devo riempirmi per dimostrare a me stessa che ho rispettato le mie quantità basta, non ho più fame mi sento piena lo mangerò più tardi non ne ho voglia, lo mangerò più tardi avanzare il cibo non significa buttarlo, voi sapete che io odio buttare il cibo quindi metto in una scatolina e metto in frigo qualcuno la mangerà ho anche imparato a non per forza dover mangiare la metà di qualcosa o tutto, posso mangiarne tre quarti So che questi discorsi possono sembrare fuori di testa, fuori dal mondo, però sono sicuro che qualcuno di voi mi capirà che quando gli metti davanti una mozzarella, ad esempio, cioè non esiste il ne mangio un pezzo, ne mangio tre quarti, cioè o la mangi tutta o non la mangi. E invece, vivendo con un'altra persona, ho capito che si può condividere, si può prendere un po' di qua e dare un po' di là. Io e Jimmy lì in vacanza abbiamo mangiato poche volte fuori casa, soprattutto a Lisbona e a Siviglia, mentre a Lagos andavamo al mercato e ci compravamo noi la roba. E infatti adesso vi lascio qui un po' di piatti di pesce che ho fatto per Jimmy in questa vacanza. Per renderlo morbido devi immergerlo tre volte. E la peppa! C'è ancora gli occhietti. Vai, vai. Uno, due. Ti hanno detto al mercato? No. Penso master, scelto. Bellina, bellina saccoccia. Ciao, Volpo. Buona cottura. Ci si vede nel piatto. Diciamo che in questa vacanza ho imparato a essere anche un po' più flessibile. Non spesso. Durante l'anno soprattutto mi capitano occasioni di poter mangiare cose senza glutine un po' particolari. La cosa più senza glutine fuori casa che posso mangiare è la pizza o la farinata. Quindi per me è anche difficile sgarrare o mangiare sporco, perché o mangio quello, però se sono a casa non mi compro le schifezze per mangiarmele così piuttosto visto che sono a casa me le faccio io quindi questa vacanza è anche stata un'occasione per poter mangiare cose diverse che magari non sono sanissime Ecco, quindi ho trovato questo ristorante che faceva tutto senza glutine perché il proprietario era celiaco e ho mangiato un hamburger gourmet il mio primo hamburger gourmet ricetta a scelta dello chef gli ho detto fai tu, decidi tu basta che sia buono e mi ci ha messo salsine, l'hamburger di carne, non so cosa fosse buonissimo, fantastico, è stata una gioia e in più ho trovato una gelateria che faceva senza glutine, senza contaminazioni finalmente problema che in Italia è persistente e mi sono gustato un ottimo gelato ho avuto dei risultati, risultati a livello mentale, di libertà e flessibilità però devo dire che questo è molto più facile o comunque più immediato nel momento in cui sei con un'altra persona. Io vivo da sola e non è difficile entrare proprio per questo motivo in routine, in um, schemi che non sono schemi mentali, ma sono modi di agire, modi di fare. È più facile gestirti la vita, la giornata, avendo magari il reparto cibo già organizzato, quindi con tutti i pasti già più o meno pronti, con quello che mangerai, con questo, con quello, perché è più facile arrivare lì e rendere tutto il mangiare, o comunque l'atto di prepararsi, un automatismo, cioè sapere già quello che mangerai oggi o domani. Non perché stai controllando il cibo, ma perché stai cercando di sopravvivere e superare la giornata indenne senza essere sommerso dalle cose da fare. Mentre è molto più facile quando hai un'altra persona con la quale comunque ti devi um, organizzare, devi pensare anche all'altra persona dentro la tua routine e tutto. E questa persona può influire sulle diverse cose. Tu magari puoi arrivare a casa distrutta alle 8 la persona ti guarda e fa andiamo a cena fuori beh andiamo a cena fuori da sola ti metteresti lì a cucinare la tua roba quindi sono cose diverse il risultato a livello fisico è che mi sono asciugata ho perso un po' di cellulite mi vedo molto meglio a livello fisico e fisicamente e di figura e forma e probabilmente ho perso anche qualche chilo io sono dell'opinione che il nostro corpo, se lasciato lavorare, se non controllato dal cervello, magari anche inconsapevolmente o inconsciamente, questo sia in grado di autoregolarsi e autoaggiustarsi. Probabilmente io stavo mangiando troppo. Io lo ammetto adesso, ascoltando la mia fame, non imponendomi di mangiare determinate cose, a determinate ore... Sto mangiando molto meno, ma non perché io voglio rimagrire, assolutamente, ma perché è il mio corpo che mi dice non ho fame, perché mi devi dare da mangiare? No, grazie, next time! E sto, mi sto impegnando a far sì che sia il corpo a decidere quanto mangiare, come mangiare e cosa mangiare. Sul cosa mangiare avevo già lavorato e penso di aver fatto un buon lavoro su questo, perché prima, soprattutto quando usavo l'app, mangiavo quello che rientrava nei macronutrienti, quindi magari un uovo anche se in realtà avevo voglia di pollo. Invece in quest'ultimo anno su questo aspetto ho molto lavorato, nel senso che adesso io arrivo all'ora del pasto, che apro il frigo guardando le cose che ci sono dico ok cosa mi fa voglia quindi per me questo è un aspetto su cui posso mettere un check un altro aspetto quindi che adesso mi sono posta come obiettivo è il quanto mangiare non più impormi determinate quantità, determinate dosi ma far sì che sia il mio corpo che ascoltandosi decide quanta fame ha e prende la quantità che desidera quindi io penso che ci sia un equilibrio che il nostro corpo può raggiungere, che possiamo intendere come il nostro peso-forma. Per me il peso-forma non è un determinato body mass index, o indice di massa corporea, un determinato peso per altezza. Secondo me è il peso il quale il nostro corpo raggiunge mangiando ciò che desidera. Quindi ora vi chiederete, "Ma e come fai adesso? Allora, di sicuro non torno indietro, ho raggiunto questo livello di libertà e sono i piccoli massi che continuo a togliermi dalle spalle. Da adesso in poi nel mio frigo non mancherà mai una vaschetta piena di riso dal quale io arrivo e attingo, mi prendo la mia porzione, quella che mi va, quella che mi fa voglia, prendo, chiudo, assemblo il mio piatto e mangio. Lo stesso con la colazione, in alcuni video... Mi avete chiesto perché io facessi ogni mattina il mix, invece di fare una grande jar, ciotola, vasetto, con tutto dentro già pronto. In realtà non sapevo il motivo per cui non lo facessi, era una cosa molto intelligente da fare. Ma penso che inconsciamente io più o meno mi dosavo la quantità pur non pesando, cioè prendevo un cucchiaio da te di ogni seme o granaglia, quindi... Inconsciamente inconsapevolmente stavo misurando Mentre adesso, iniziando appunto in vacanza Perché non è che avevo 10.000 vasetti, 10.000 sacchetti Sennò oggi mi avrebbe ammazzato Ho messo tutto in una vaschetta E da lì la mattina tingevo Prendevo un paio di cucchiaiate Quanto mi sembrava necessario da mettere sullo yogurt Quanto mi faceva voglia Perché c'è proprio una misura, una quantità per cui versi e dici ne vorrei ancora e poi uno dove ne metti un pochino di più ok basta sono a posto e basta quella è la mia quantità il problema verrà quando cucinerò la pasta calda quindi quello sinceramente non so ancora come risolverlo ma in realtà penso che calerò il mio solito etto di pasta e lì cercherò mentre mangio di capire se sto mangiando perché ho fame o se sto mangiando perché devo finire quel lato di pasta visto che l'ho buttato e non voglio sprecarlo quella sarà una cosa su cui dovrò lavorare molto intensamente ho cercato di essere il più sincera possibile in questo video anche se sembro una che ce l'abbia tutto risolto che abbia capito come uscire da questa malattia che ce l'abbia fatta comunque... A volte ricade in determinate routine, determinati schemi. Io mi racconto uscita dall'anoressia perché non ho più pensieri suicidi, non sono più depressa, non sono più triste e non ho più pensieri autodistruttivi. Ma, come ho sempre detto, uscire da un disturbo alimentare è sempre un work in progress. Non sai di non aver compiuto determinati passi, pensi di stare bene, quando in realtà o sei caduto in nuove routine... O sei caduto in vecchie o stai tentennando. È difficile e spesso sono cose che si fanno inconsciamente e inconsapevolmente. Io spero che i discorsi che ho appena fatto vi abbiano un po' aiutato a capire il mio punto di vista, vi abbiano un po' aiutato a capire quello che davvero in realtà dovrebbe essere la vita, che è tutto oltre il cibo. Il cibo non dovrebbe essere il motivo per cui vi svegliate, vivete e andate a letto, ma quello che gira intorno a voi e alla vostra vita e ai vostri interessi. Io sento che in questi anni, con la paura di tornare indietro, sono andata oltre. Mangiare contro il proprio senso di fame, mangiare perché si deve, è un... Un comportamento che lascio a chi è in rialimentazione perché deve mangiare, perché tornare indietro o cercare di ascoltare il proprio corpo, uno, non lo fate perché in anoressia o in un disturbo alimentare si perde assolutamente il senso della fame, non si sa nemmeno più cosa sia e due, si rischia soltanto di ritornare indietro e questo indietro è malattia, è ospedale. Mentre quando si è superato questo problema, quando si è sani, quando si ha un corpo sano, il problema di mangiare contro voglia può portare ancora oltre e portare a problemi di sovralimentazione e anche raggiungere l'obesità. Io ho visto tantissimi, e questo ve lo dico col cuore in mano, tantissime persone, tantissime foto di persone che da anoressiche sono diventate obese e adesso continuano ad andare avanti e indietro, avanti e indietro. Perché? Perché partono dall'anoressia dicendo devo mangiare perché devo recuperare peso, vanno oltre, non si fermano perché continuano con questo ma devo mangiare, devo mangiare, devo mangiare perché se no, se no, se no e arrivano a essere obese e cioè no l'equilibrio, l'equilibrio e l'equilibrio non è dato dal mangio tot, tot, tot ma mangio perché è il mio stomaco che mi chiede di mangiare non mangio o mangio meno non so quanto mangio perché è il mio corpo che mi dice non ho fame, grazie Spero di, davvero davvero di essere stata compresa in questo video, so che ci sono tante incomprensioni, tante persone che mi diranno di malatta, tante persone che mi diranno guarda te l'avevo detto che avevi ancora degli schemi, va bene, le critiche sono ben accette, io intanto vado avanti per la mia strada, ho imparato, o sto imparando ad avere fame, per me non c'è niente di più importante e di più appagante. Ci vediamo al prossimo video.